La rivoluzione di Google che dobbiamo ancora comprendere è il titolo del mio intervento che farò in plenaria, la plenaria Shaping the Future. Non sarà un semplice update. Attraverso le notizie più importanti che Google ha rilasciato cercheremo di fare un intervento di orientamento per capire che cos'è Google oggi, perché non si tratta solo delle piccole notizie o delle grandi notizie, non si tratta solo del fatto che ci legge le notizie tramite l'assistant o del fatto che tramite Google Shopping possiamo vendere i prodotti ancora in America e in Francia direttamente tramite Google o di tante altre notizie di questo conto che sono uscite quest'anno. Si tratta proprio di un orientamento nuovo perché ISEO e chi si occupa di digital marketing pensano che Google sia solo esclusivamente risultati di ricerca e i click che torniamo dai risultati di ricerca. Ma è cambiato tutto, è una vera e propria rivoluzione che più che è messa in atto da Google deve essere messa in atto nelle nostre menti, nella nostra visione, perché Google è tanto altro. Non è... Solo search, non è solo tutta quella bellissima ondata che per i primi 20 anni ci ha guidato in quella che è internet oggi ma è tutto quello che sta arrivando, che è già arrivato e che in Italia è attivo. Quindi faremo questa cosa qui, ci riorienteremo, cercheremo di capire che cos'è Google oggi, come sfruttarlo, quali sono le mosse che sta facendo e come riorientare la nostra visione. Ci vediamo al Connect, plenaria in the future. La rivoluzione di Google che dobbiamo ancora comprendere.